Buongiorno a tutti, io sono parrucchiere Luca Rivasura di Rimini in via Mantova 49A. Questo è il mio salone, il mio negozio, il mio ambiente dove io lavoro. Grazie. Allora, il ragazzo è stato tagliato il cappello sfumato e sopra è stato fatto tagliato il cappello a punta di diamante. Nel senso che la forbice è stata tenuta in punta e viene tagliato tutto il cappello corto e lungo sulle punte e tutti in piedi col gel come finale, come finish. Ragazzo, ok. Ciao!